Buongiorno a tutti, sono Riccardo, sono un life coach, sono un potterhead e oggi è la mia anima da potterhead che vi parlerà io e la mia giratempo perché è arrivato il momento tanto atteso che poi non so se potrà essere visto da coloro i quali me l'avevano chiesta perché eh, il fan club non consente la pubblicazione di video provenienti da youtube ma Ormai mi ero prefissato di fare la recensione e la faremo premessa, oltre la quale vi darò qualche secondo per scappare. Se non volete anticipazioni, dovete aver letto tutti e otto i libri di Harry Potter. Io non vi farò anticipazioni sul libro di Tom Felton, non dirò cose che... Potrebbero contenere anticipazioni Ma se non avete letto i sette libri di Harry Potter È tutta un'anticipazione Per cui adesso con l'aiuto di un dispositivo Per voi taglierò questa parte Ma con l'aiuto di un dispositivo Lascerò 10 secondi a chi non ha letto i libri di Harry Potter E non vuole anticipazioni Alexa Alexa, stop! Rieccoci! Siamo qui, come ho detto, non per fare coaching oggi, ma per esenzire eh, Senza la bacchetta o Beyond the Wand, secondo la lingua in cui leggerete di Tom Felton. Non ci è dato capire il perché Beyond the Wand, ossia dietro alla bacchetta, sia stato tradotto con senza la bacchetta ma non siamo qui per disquisire sulla mm, qualità delle traduzioni italiane ecco, ci limiteremo a recensire il libro in questo momento non ho letto l'epilogo ma ho pensato che siccome si sarebbe trattato di una recensione senza anticipazioni eh, questo non, può, non influenzasse più di tanto eh, la qualità del video che sarei andato a fare quindi eccoci qua Tom Felton è un attore classe 1987 mh, fortemente conosciuto per il ruolo di Draco o Draco, a seconda della pronuncia, Malfoy in Harry Potter. Ma mh, il libro ecco parte proprio così, ossia con la prima vera produzione cine cinematografica alla quale ha partecipato Tom Felton in giovanissima età, che è... I rubacchiotti. Anche se ci sembra strano probabilmente per chi non lo avesse riconosciuto o seguito come attore nei primi anni della sua vita, eh, in realtà Tom Felton come attore non, la, non nasce con Harry Potter, anche se prevedibilmente è il tipo di esperienza di cui si parla di più all'interno del libro. Il libro che salta subito all'occhio per una caratteristica che non ritengo sia una, una grossa anticipazione, eh, quindi la dirò in questo video. La caratteristica è quella del doppio titolo, cioè uno ironico e uno, diciamo, serio. Mm, mi ero ripromesso di segnarne almeno uno, ma poi non l'ho fatto. Si accenna anche alla partecipazione di Tom al film Han and the King, che io, ad esempio, non avevo riconosciuto. Il libro si articola principalmente sia per quanto riguarda i film in cui non era Draco che gli altri, in una interessante eh, descrizione del funzionamento del set, che invece è una delle cose che non vi dirò per lasciarvi un minimo di sorpresa per quanto riguarda il libro e soprattutto svela anche il, la collocazione e il funzionamento delle scene tagliate di Harry Potter ecco perché ho detto che dovete leggere i libri altrimenti eh, riceverete quelle che per voi sono anticipazioni per quanto riguarda praticamente ogni capitolo della saga quello che colpisce dell'impostazione di questo libro e soprattutto il punto di vista eh, di un bambino nei confronti della macchina del cinema, eh, del funzionamento eh, del lavoro di attore e anche i grandi attori visti con gli occhi di un ragazzino prima, adolescente poi e uomo sul finire del, del libro. Possiamo trovare all'interno dei cenni autobiografici, quindi in un certo senso cresciamo con Tom partiamo con Tom che ci presenta la sua famiglia e arriviamo veramente ad anni recentissimi una cosa che eh, colpisce è il suo punto di vista eh, riguarda tutta la produzione di Harry Potter e il successo mondiale che ha avuto in cui lui non pensava minimamente di fare l'attore e la, lo ha scoperto dopo ha scoperto dopo che era questo Che lui voleva fare Si passa attraverso momenti biografici Brutti che molto spesso Non vengono uh, resi pubblici Dicevo che non vengono resi pubblici Se non magari attraverso La lettura di articoli Interviste Insomma seguendo in generale Generale <ride> La vita dell'attore Questo video sarebbe pieno di bloopers Se fosse per noi io spero che il video vi sia piaciuto non lo so cosa ne possa venire fuori perché mm, so che questo video potrebbe essere visionato da misofonici e quindi devo cercare di eliminare tutti i miei schiarimenti di voce per i rumori esterni scusatemi ma non posso fa caldo non posso chiudere la finestra io spero che questa piccola non so in che stato saranno i miei occhiali dopo questa dimostrazione di amore canino che forse metto nel fuori onda. Dicevo che spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta. Mi scuso fortemente per i mille tagli, ma so di schiarirmi molto frequentemente e facilmente che questo rumore potrà dare fastidio ad eventuali persone misofoniche come me che, che dovessero seguire il video se non sapete cos'è la misofonia vi rimando al video sulla misofonia che vi lascio qui sopra da qualche parte mm, vi ricordo inoltre che potete seguirmi su tutti i miei social che io sono un life coach che in questo momento ho tre posti liberi e quindi se vole, se siete interessati ad una consulenza eh, primo incontro gratuito e poi decidiamo insieme cosa fare vi saluto spero che abbiate apprezzato questa recensione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!